Terni. Buonasera, sono Alessandro, eh, vengo da Terni. Eh, io mi sono fatto un'idea su quello che è l'attivismo dell'interno del Movimento 5 Stelle e della mia idea personale. Io credo che il Meetup è un contenitore di attivisti dedichi al lavoro sul territorio. L'unica certezza per tutti gli attivisti è la certificazione sulla lista civica per durante le lezioni. Non c'è altro modo per decidere chi è autorizzato o non se quello di chiedere la certificazione. Fino ad allora nessuno può utilizzare il logo e presentarsi al nome del Movimento 5 Stelle, ma solo al nome del Meetup di appartenenza. L'unica soluzione è affidarsi, secondo me, alla piattaforma informatica del blog. I Meetup Multipli devono confrontarsi qua in particolare quelli che non hanno trovato una conciliazione. Chi si rifiuta di svolgere le primarie di lista civica sul blog è colui che vuole distruggere, secondo me, il Movimento 5 Stelle, i suoi diari e il suo programma. La gravità è tale che questa situazione fa soffrire il territorio. Le amministrative saranno un banno di prova per, per anche per le regionali. Quindi chi otterrà risultati concreti sul territorio avrà dimostrato di aver lavorato sul serio ed è questo che alla fine conterà su solamente. Salve a tutti, io sono Papasteluga nel Meetup per i litermani eh, Quello che vorrei far capire a tutti quanti è che mh, fino ad ora io ho sentito soltanto ed esclusivamente discorsi autoreferenziali sul Movimento 5 Stelle. Qui il punto, e credo che tutti quanti dovremmo averlo chiaro, è che la lista civica è uno strumento. Noi siamo degli attivisti, cioè siamo dei cittadini, siamo dei cittadini che agiscono all'interno del, della com nostra comunità eh, passando un piano, diciamo, elevando le istanze cittadine su un piano politico questa elevazione di queste stanze può avere numerosi strumenti il primo strumento è il nostro attivismo sul territorio la lista civica è soltanto l'ultimo di questi strumenti quello che io credo che molti di voi dovrebbero aver chiaro qui è che la risunzione di responsabilità nei confronti dei territori che in questo momento stanno subendo un vero e proprio massacro la nostra i nostri mh, concittadini eh, il livello di sofferenza che noi subiamo oggi in Umbria io parlo della mia città ma penso di parlare a nome di tutte le vostre città la crisi industriale, la crisi economica la crisi ambientale che noi andiamo ad affrontare ogni giorno dove c'è gente che purtroppo vive sulla propria carne le conseguenze di questa mh, mafia, di questo sistema mafioso che esiste nella nostra regione. E se a Perugia, come in altre città, potrebbe non qualcuno sta tirando per non far presentare la lista civica, che è uno strumento, no? se ne dovrà assumere la responsabilità nei confronti di tutti i cittadini. È questo il Le ritroveremo, cioè le amministrative, ribadisco quello che ha detto Alessandro, saranno un banco di prova, perché chi poi ha distrutto il movimento nelle proprie città non pensi di presentarsi in regione, Bravo! questo è il discorso, ma sì. tutti a casa, vale anche per noi. la media in un gazebo tutto il giorno, quindi parecchi degli attivisti sono stati impegnati lì, perché siamo usciti in settimana con un arcpetti uh, e, e volantinaggio in cui si diceva di non pagare la Dares Come guarderete tutti i postati diciamo, oh mio Dio, questo è un UFO è atterrato adesso, non succede niente, tutto che abbiamo detto che adesso. No, no, c'è un senso. Se sono prese delle responsabilità persone che hanno detto non vi preoccupate, magari in carriera ce l'ho io e mi prendo la responsabilità di dire di non pagare la tassa che sapete che non è legale eh, con una soddisfazione no, però, il giorno dopo il sindaco Madagal, il PD del di Amelia, ha fatto una lettera in cui sospendeva la situazione della tassa. lo sapete che significa questo? Per quello che qui dentro non c'è eh, a me mi sembra stasistica come hanno detto già Samuele Thomas e chi mi ha preceduto, eh, ad un processo senza giuria, cioè qui si portano delle prove, si fanno gli interventi, c'è l'accusa, c'è la difesa. La giuria sui cittadini, ricordiamocelo, qui ci cioè, potremmo giocare tutto quello che ci pare: è un gruppo di persone, ogni persona come la famiglia. Cioè, se io vi faccio un esempio scurrile, se io stasera decido che farò l'amore, io devo andare a casa, devo fare un compromesso con mia moglie e forse, se bravo, forse i due decideremo di fare l'amore. Questo esempio da deficiente serve per portare un altro esempio a quello che sono riusciti a fare. Deve essere preso come esempio. Siamo tutti persone, le persone quelle che sono no, prima, pasi, Fate di fatti, a me non so bravo dire a dire cose, bisogna mettere in atto le cose. Le persone, sì, grazie, scusa, finisco che, persone mh, che sono venute, e sono intervenute e hanno delle questioni personali devono riuscire a fare un passo indietro e far dialogare i più moderati, non perché con la moderazione siamo abituati a piacere in quel posto per essere moderati, come abbiamo capito tutti, però se cominciamo a fatichetta uno con un altro la giuria, che è poi quella che vede i risultati concreti, giudica. E anche a livello regionale, non pensiate che noi potremmo stare a perdere tempo con problemi di singole persone, di singole città, perché non funziona così. Ci rivediamo tutti, quindi fate un passo indietro a tutti, si scende, tra virgolette, un compromesso che sia accettabile a tutti, ma per il bene comune. Buongiorno, allora, sto cercando di dare un senso alla mia presenza sì. qui perché grazie abbiamo fatto un viaggio, abbiamo perso tutta la mattinata, e devo dare almeno un senso a questa cosa. Allora, la mia proposta e che intanto questi meetup facciano autocritica e si autocommissarino, quindi si fermino nelle attività cittadine e come gruppo di Terni, io personalmente, propongo che veniate a Terni e ci facciate gestire le assemblee, quindi le disposizioni tra di voi per gestire a Terni, venite giù voi perché non abbiamo tempo da perdere però siamo disposti ad aiutarvi visto che abbiamo dei gruppi di conduzione molto efficaci sulla comunicazione interna e francamente oltre questo vi consiglio cioè, di fare un ragionamento personale perché avete dei problemi seri a livello di, di relazione tra di voi, avete dei problemi molto grossi, non sono questioni politiche dalle denunce a quant'altro. Sono cazzate queste, ci fate perdere tempo, vi rendete conto? Cioè, quindi, abbassate l'ego, abbassate l'autorepensalità e fate autocritica. La proposta è che veniate a Terni, io mi, mi, mi sono disponibile a condurvi in questa cosa, però basta, cioè, quanto vogliamo andare avanti? dentro dei 15 giorni, cioè stabiliamo un termine ultimo perché se no ce ne andiamo dall'assemblea e ci rivedremo fra due mesi con gli stessi problemi. Quindi se pensate, posso scemo perché io non ci partecipo, però potreste fermarvi anche nel pomeriggio per quanto riguarda l'idea generale e se riuscite a risolvere qualche problema, se ci stanno, partiamo da un punto di incontro, partite da un punto di incontro, cominciate a discutere lì. I fascinurosi andate a casa, fate voi vi conoscete tutti quindi sapete quello che dopo tre minuti si incazza e butta all'aria tutto da quello che diceva vabbè potrebbe averci anche ragione un'altra persona quindi prendete le persone, tra le lezioni, o mettetevi la parte più saggia di ognuno di voi e provate a fare una sintesi però dammoci del tempo, perché se la lasciamo così eh, dopodomani tornano i rancori, ah quello però ma dentro e eh, ci aggiungiamo tutto di magari 15 giorni a settimana, stabilitelo voi, stabilite se chiamarlo tavolo se in camera da letto, dove pare. Però eh, coordinatevi, passi indietro da parte di qualcuno, che non dico che ti avete un giorno, È chiaro. Eh, se già un candidato sindaco c'è sta è difficile per l'altro gruppo di vabbè allora cioè, non bisogna dare istetta sui giornali pubblicati, io mi ritiro, adesso io non ci conosciamo, quindi non mi permetto assolutamente di, di giudicare. Però è anche ovvio che o si stabilisce che il gruppo è uno, le primarie sono unicoche, o se no è difficile comunque presentarsi con chi ha tre giorni di più e chi arriva tre giorni dopo. Fate una sintesi, trovate un accordo? Ma pulita a prima, nel senso quello, non solo di facciata, perché poi di qui c'è stato, stato un processo, c'è stato un testimoni, c'è stata difesa, c'è stata accusa, una la giuria, la giuria sta fuori, ed è quella che è fuori. Allora faccio una puntualizzazione. Ho proposto Terni come sede per risolvere la questione perché è lontana dalle città in cui c'è il problema. Non mi, non mi ero il diritto di invitare gli altri meetup come garanti perché noi siamo una delle città più grosse, abbiamo più persone su cui lavorare, ci sono le, camp le campagne elettorali, quindi i meetup piccoli potrebbero essere penalizzati da questa perdita di tempo. Io e Alessandro siamo disposti a perdere questo tempo e a dedicarci. Quindi quando dico Terni venite a Terni e lavoriamo e poi tornate a casa. Punto.